Il compleanno, grazie ah, sì. era o non era il tuo sogno io te l'ho detto tanto tempo fa mi hai preso la lettera? Ma allora, eh, è rimasta nel cuore perché ce l'aveva tuo padre. Penso che noi tutti appassionati di auto cioè abbiamo questa cosa che ogni tanto entriamo su auto scout a cercare di prendere, di consumare. Io lo faccio spesso con questa qua, dico magari c'è qualcuno che pensa che ha, non lo so, una 5.20 e invece vende, eh, vende un M5. Quindi a te ti piace proprio questa, le 34. Questa? e è l'evoluzione, è col 3008, hanno cambiato un pochino il bumper davanti, la calandra, l'hanno fatta un pochino più grande il doppio rene, una cosa che mo BMW sta rifacendo però <ride> con tentativi falliti. Come sappiamo bene, il nuovo doppio rene della BMW non è proprio granché. Brr. Questa BMW è grossa come la serie 3 adesso. Sì. È un 3008, 6 cilindri in linea, aspirato, motore di una volta infinito, bellissimo, un cambio a sei marce, un cambio a sei marce che per l'epoca non era proprio comune. 1900? Del modello E34, la presentazione è nel 1988, questo è l'restyling, okay. e l'restyling è del 93, l'hanno tolta di produzione nel 95, dell'M5 proprio ne hanno fatti 3.000 e passa esemplari, ah. che non sono tanti. <ride> posizione di guida, comunque questa è sempre un'auto di lusso, nel senso che c'è tutta una serie di accorgimenti, uh, sedili a regolazione elettrica, che poi c'è una regolazione infinita, c'è le memorie, il sedile riscaldato, il poggiatesta uh, elettrico, cioè... <ride> Lo vedete? La cosa che mi è sempre piaciuta di quest'auto, del 34, è, soprattutto dell'M, è proprio. in America le chiamano sleeper. Sì. Cioè sì, sì. Il, il fatto che questa macchina è in incognito, effettivamente. Questa poi è pure tebbeggiata, non ha il badge M5 né avanti né dietro. E quindi tu non la riconosci, cioè il cambiamento rispetto a una serie 5 normale è proprio. Poco, cioè i fianchi allargati, ovviamente i cerchi sono diversi, ci sono i cerchi M E poi tra l'altro questa veniva pure con un cerchio particolare dal quale tu potevi togliere la parte esterna sì. E praticamente avevi due cerchi in uno perché ehm, li chiamavano throwing stars Lì davanti è tutta meccanica E di elettronico cioè ci sono per esempio gli ammortizzatori Questa è stata la prima auto, mi pare, della BMW che ha avuto gli ammortizzatori elettronici Che puoi mettere in sport o in, diciamo, in normal e puoi cambiare il comportamento dinamico dell'auto. Non è tanto una vettura che ti dà sound dal, dallo scarico, senti proprio la meccanica che lavora. Eh com'è? Sì. <ride> non si ferma, non si ferma, sale! Ah non che salta. bella! È mare plano, ma sì, dire proprio che sale, che non c'è. Cioè, mamma mia! Io che non sono abituato, cioè io che Non mi senti 500, le mani? Non mi senti le mani? Senti che, che, che, che no, tremano? Non sudano, no, tremano, però, se, tremano. Una cosa che ti ha colpito? Una cosa a cui tengo molto, che ho scoperto adesso, insomma, letteralmente. Il fatto che io vedevo gli, le recensioni su YouTube uh, di giornalisti, anche tu, mentre provi le auto e uh, dite sempre, mamma mia, lo sterzo, la, la sensazione che ti trasmette, ti fa capire dove sono le ruote. Io non ho mai capito questa cosa, io non, effettivamente ho capito concettualmente. Era teorica. Che, esatto, perché okay. concettualmente che è così? <ride> però non ho mai capito effettivamente nella, nel, nella pratica che cosa significa che il volante mi trasmette dove stanno le ruote cosa c'è sotto all'asfalto come toccano come stanno cioè, adesso io lo sento è diretto è, dire è, bel è bellissimo una sensazione che non ho mai provato cioè io sto venendo qua con la 500 ibrida, che io questa prima o poi me la comprerò cioè tu lo dico qua lo lascio. qui lo dico qui lo lo lascio qui nel video come testimonianza di me ventunenne che dico io questa macchina prima o poi me la comprerò quanto può valere fino a qualche anno fa la trovavi a un prezzo relativamente abbordabile però come ti dicevo anche prima adesso le, tutte le auto M si stanno uh, valutando soprattutto quelle um, inizio 2000 e pre questa è l'ultima M costruita a mano vale sui 38.000 euro ah caspita adesso torni a casa e metabolizzi questo sapore questa sensazione, questa esperienza di guida e tra dieci anni quando ti comprerai questa macchina ti auguro di farlo prima nel momento in cui sali e accendi, ti ritorna tutto in testa, tutto in mente, perché anche se l'hai guidata per poche ore, questa cosa, questa emozione che è la prima, poi è quella che conta, la prima ti rimane impregnata nel sangue, non te la levi più Ringraziamo GTA motori E chi non quello segue quello il profilo di GTA motori GTA è motori, è, è matto è matto, raga, perché più seguite il profilo di GTA motori, più ce le fanno guidare, ce le fanno portare sul canale Eh si guida sull'autostrada? si guida come è stata progettata cioè secondo me questa eh, anzi non secondo me, questa è una super cruiser all'epoca yes. è stata disegnata per essere questo per andare sull'autobahn a 250 all'ora eh, per il tuo prossimo meeting eh, con la multinazionale ah, di turno il capito, businessman non so se hai notato, però ho acceso i fari e eh. succede una cosa che mi piace molto il fatto che il pomello del cambio si illumina Pensa quanto erano focalizzati sul piacere di guida Ti volevano far vedere il pattern delle, delle cambiate anche di notte C'è da dire che la cura del dettaglio Era proprio in prima linea in quel periodo Perché ci sono dei dettagli dentro a queste macchine Piano piano con il tempo Le auto di lusso sono diventate quelle che sono più cariche di tecnologia Terza Nel limitatore no! Ok ok Mi piace Ci sto È un animale Adesso non vuoi più scendere Non voglio più scendere Lo sapevo eh, vabbè. Bella ga Tanti auguri Grazie matte Ciao Ciao ragazzi È una rarità sta macchina Tra l'altro che sicuramente Sta cosa le aumenta il valore eh, ciao <ride> Fanculo. Oh, lasciamo due possibilità. Non a la tagliare, a ti prego, lasciala così. <ride>